lezione che tengo alla Università Lux oggi come saprete parlerò del buonasera oggi parlerò dell'argomento della guerra è un argomento che insieme alla politica ho trattato anche nel libro La scelta e il destino alla luce delle esperienze mondane il libro cui faccio riferimento è questo e, e penso che sia bene affrontare questo problema perché purtroppo è un problema di eh, grande eh, attualità un attimo che metto metto gli auricolari che così forse mi sentite meglio ecco, adesso il sonoro, il sonoro forse è un po' migliorato, ok, allora, eh, quindi mh, affronteremo questo problema mh, cercando eh, di, eh, come dire, analizzarlo con calma, Aspetta, vedo che mi arriva una comunicazione da parte della regia su questo. Ok. Allora, cercheremo di analizzarlo mh, eh, con un minimo di accuratezza e, mh, e di vedere i vari aspetti, o almeno alcuni dei vari aspetti che lo caratterizzano quindi il tema dell'etica dell eh, nei confronti della guerra. Ora quello che eh, possiamo dire è partire proprio da una, eh, da, da una pagina del, del, mio, del mio libro e che eh, che tratta di una distinzione etica molto importante, cioè della differenza stabilita da Max Weber tra etica della convinzione o dell'intenzione ed etica della responsabilità. Che cosa significa etica della convinzione? Etica della convinzione significa eh, una valutazione delle nostre azioni che noi facciamo sulla base del fine che andiamo a perseguire, quindi un'etica che riconosce, che giustifica la, le nostre azioni alla luce di un fine che noi consideriamo buono, ecco perché è un'etica della convinzione, dell'intenzione, ho detto anche etica dei principi. L'etica della eh, responsabilità, invece, è un'etica diversa. È un'etica che eh, prende eh, per oggetto la... Eh, che consiste nella valutazione delle conseguenze che nascono a seguito della nostra azione. Mh, per essere più chiaro, se, ne, secondo l'etica delle intenzioni, delle convinzioni, se io mi propongo un'azione il cui fine è buono e da questa azione nascono delle conseguenze negative, cattive, io non mi considero responsabile di questo tipo di eh, conseguenze. Ciò che, eh, diciamo, costituisce la base della valutazione etica è la bontà delle mie intenzioni e la bontà delle mie convinzioni. O dei miei principi morali invece l'etica della responsabilità ci spinge a considerarci responsabili delle conseguenze negative che possono nascere da intenzioni buone quindi come vedete è una chiave di lettura diversa nonostante la differenza fra queste due etiche queste due etiche non sono alternative l'una all'altra. Anzi, lo stesso Max Weber afferma che l'ideale è quando entrambe convivono nella stessa persona. Sostanzialmente l'ideale è quando noi ci proponiamo delle intenzioni buone dal punto di vista sociale, politico, e a tempo stesso però ci preoccupiamo anche, siamo attenti, ci sentiamo responsabili delle conseguenze negative che potrebbero nascere dal perseguimento di questi scopi. Naturalmente mh, la, il senso di responsabilità si fa carico delle conseguenze negative prevedibili, perché se una conseguenza è del tutto imprevedibile, allora ciò ci esime da un senso di responsabilità. Ma la previsione delle conseguenze negative, laddove è possibile, è a carico nostro e quindi è qualche cosa di cui siamo responsabili. Quindi allora, questo che significa? Significa, da un lato, che se io prevedo che possano esserci queste conseguenze molto negative e comunque le ignoro sono responsabili di queste eventuali conseguenze negative anche se non le ho provocate direttamente io questo è un dato molto importante oppure se io non mi preoccupo di prevedere le eventuali conseguenze negative e svolgo un'azione finalizzata al bene poi sono responsabile devono non averle previste e quindi sono responsabili del loro accadere. Anche, ripeto, se queste conseguenze negative non dipendono direttamente dalla mia azione, ma nascono a seguito della mia azione. Quindi sono mediate dalla mia azione che di per sé è volta al bene, a un bene sociale, per esempio. Ora, questa, questo tipo di eh, discorso etico è un discorso, a mio parere, fondamentale. Generalmente, i discorsi, eh, diciamo, anche i discorsi politici, mh, tengono poco conto de dell'etica della responsabilità. No? E, e questo si capisce, perché l'etica della responsabilità è un'etica che eh, ci spinge a essere molto più accorti, molto più riflessivi e più prudenti nelle decisioni che prendiamo, tutte qualità che generalmente non appartengono ai politici. Ora, perché nel mio libro faccio questo discorso delle due etiche che dovrebbero incontrarsi e concorrere insieme alle scelte politiche e quindi anche alle posizioni che si prendono sulla guerra e quindi anche eventualmente alla scelta di fare o non fare la guerra ora lo vedremo più da vicino perché il libro si basa su uh, i valori che noi possiamo, um, possiamo uh, con cui possiamo confrontarci più da vicino che possiamo in qualche modo vedere dell'amore e della conoscenza che possiamo vedere, intuire, qui possiamo avvicinarci proprio grazie alle esperienze elettroniandali. E chiaramente l'amore e la conoscenza sono alla base anche di queste due etiche di cui io vi sto parlando. Perché è chiaro che quando parliamo di politica, e quando parliamo di giudizi sulla guerra, dovremmo essere animati da, da un sentimento di amore verso il prossimo. E a tempo stesso però importante è importante anche la conoscenza, perché la conoscenza ci eh, permette di inquadrare il contesto in cui una guerra può nascere e quindi le cause della situazione presente, le prospettive future anche negli ultimi tempi abbiamo visto come non è così facile considerare eh, eh, come non è così facile eh, considerare il, ehm, quello che accade in una guerra no? eh, con, ah, considerando al tempo stesso ciò che è, è, ha preceduto quella guerra e quindi le cause di quella guerra ed è chiaro che questo tipo di, eh, diciamo, di valutazioni di valutazioni sulla guerra non possono prescindere né dalle cause né dalle prospettive di futuro che quella guerra apre cioè dobbiamo vedere il passato e dobbiamo vedere il futuro non soltanto fare la fotografia del presente provo a togliermi gli auricolari perché forse mi si sente meglio e poi vediamo avrò qualche feedback in proposito e mi regolerò di conseguenza allora, spero che ora voi mi sentiate meglio e continuo il mio discorso. Allora, quindi abbiamo visto che i valori dell'amore e della conoscenza, che come sa chi mi segue emergono con molta chiarezza dalle esperienze di morte ma anche dalle esperienze di IADC, cioè di News After Death Communication, questi valori dell'amore e della conoscenza eh, ci spingono a farci carico eh, in modo, eh, diciamo, fa farci carico non soltanto di coloro che ci sono vicini, ma ci spingono a farci carico anche dell'intera società. Diciamo che è come un farsi carico a cerchi concentrici, no? così per esempio parlavano gli stoici, farsi carico di se stessi, farsi carico de, de, de, de, de, dei propri intimi, della propria famiglia, farsi carico dei propri parenti, farsi carico della propria nazione, farsi carico dell'umanità, io aggiungo anche farsi carico degli animali. Quindi, siccome l'amore va inteso come qualche cosa non qualche cosa di molto concreto cioè che deve incarnarsi in scelte fattive per gli altri noi in italiano abbiamo una bella espressione no? che dice io ti voglio bene che sta a significare io voglio il tuo bene io perseguo il tuo bene se io non perseguo il tuo bene che tipo di amore è? però io posso anche dire che voglio bene eh, eh, al mio prossimo laddove però il mio prossimo non necessariamente deve essere quello che fisicamente mi sta accanto no. quindi il mio prossimo può anche mh, comprendere eh, la, la mia nazione può comprendere l'umanità tra l'altro eh, lo stesso stoicismo aveva una posizione politica cosmo, cosmopolita cosmopolitista, quindi una posizione internazionalista, diremmo oggi. Quindi il discorso dell'amore è bene che si incarni anche in posizioni e scelte politiche, non deve essere qualcosa che, eh, che, che appartiene eh, così, ad anime eh, che coltivano il sentimentalismo. Deve essere qualcosa che poi si traduce in scelte fatte concretamente per gli altri, sia coloro che ci sono più vicini, ma anche coloro che ci sono più lontani. Ora, fatta questa premessa, eh, cominciamo a parlare più da vicino della guerra. Ora, una guerra può essere fatta per cattive intenzioni, no? Es Esistono per esempio guerre imperialiste. In tutta la storia dell'umanità abbiamo visto innumerevoli no, guerre imperialiste, no? cioè che tendono a dominare, a soggettare altri popoli e a sfruttarli. Non sono nemmeno da prendere in considerazione per noi, come dire. La nostra etica ovviamente ci, eh, come dire, ci spinge a non prendere nemmeno come una chance no da, da come dire, una chance da poter seguire ci sono addirittura le guerre di pulizia etnica idem e in quei casi la scelta è facile diciamo di no però esistono situazioni che non sono così semplici così chiare e vediamo quali sono. Allora, noi, prima, un primo caso è quello in cui noi possiamo avere una buona intenzione senza conseguenze negative. Senza conseguenze negative eh, particolarmente gravi, catastrofiche, perché chiaramente le conseguenze negative in una guerra sono all'ordine del giorno l'intenzione buona qual è? è quella ovviamente di una guerra difensiva della guerra che fa un popolo per difendere la propria indipendenza la propria qualità della vita la propria dignità un esempio che vorrei fare un esempio per ognuno di questi casi è la guerra che i greci fecero contro i persiani Serse voleva dominare la Grecia e i Greci, sia a Maratona che a Salamina, riuscirono a distruggere l'esercito, la flotta persiana, e, e riuscirono a farlo senza gravi conseguenze al loro carico, senza che ci fosse una come dire, situazione catastrofica che, eh, che li penalizzasse, che si abbattesse su di loro. Questo è un esempio di una guerra animata da una convinzione da un'intenzione buona positiva e al tempo stesso che si è attuata anche con una sorta di etica della responsabilità perché questa guerra non è, non è diciamo costata agli ateniesi e, e, e, e agli altri greci un, un prezzo che, eh, avrebbe voluto portare a dire era meglio non farla oltre a questo tipo di esempio questo è un esempio di guerra accettata con motivazioni buone oltre a questo esempio abbiamo anche un altro eh, esempio questo altro esempio di una guerra che invece viene rifiutata. Vediamo se mi dicono che, sono sempre... mi dicono che non... il sonoro non sembra particolarmente buono. Allora, una guerra, una guerra che avrebbe le migliori intenzioni per essere perseguita cioè una guerra difensiva, una guerra che mira a mantenere la propria indipendenza, la propria dignità e via dicendo, però può essere rifiutata per un'etica della responsabilità. Perché? Perché la sproporzione di forze è talmente grande che fare la guerra porterebbe a inutili spargimenti di sangue se non addirittura alla eh, catastrofe eh, della, della persona. Qual è un esempio di questo tipo di guerra rifiutata? È quello della Danimarca quando venne invasa durante la seconda guerra mondiale dal terzo Reich, dai tedeschi. Quando i tedeschi invasero la Danimarca, la Danimarca che evidentemente non aveva nessuna forza per opporsi effettivamente all'esercito tedesco, accettò di essere invasa senza combattere. Fu una scelta non vile, ma una scelta intelligente, saggia, perché qualsiasi resistenza, per quanto eroica potesse essere, avrebbe avuto come conseguenza soltanto la morte inutile di tanti danesi quindi questa, eh, questa scelta del popolo danese del governo danese che ebbe un ultimatum proprio di, di ore in cui i tedeschi intimavano di, eh, capito, di arrendersi fu una scelta mh, molto saggia ispirata naturalmente non a un principio diciamo eh, non a un'etica de dei principi perché ovviamente eh, per principio avrebbe dovuto dire di no all'occupazione tedesca ma un'etica della responsabilità. Adesso non è il momento di opporre resistenza armata ai tedeschi perché ci spazzerebbero via. Ora non è stato sempre così. Esistono delle guerre che invece eh, non hanno tenuto conto di, di un'etica della responsabilità per quanto l'intenzione fosse buona prendiamo un altro esempio dell'antichità, prima abbiamo detto che le guerre dei, la guerra che hanno fatto i greci per opporsi ai persiani non fa una piega perché i greci eh, riuscirono nettamente vintoriosi, pagando un prezzo socialmente non troppo elevato e, e combattendo per una causa giusta. Ora passiamo dai greci a, a, a, al popolo ebraico durante l'occupazione romana. Allora, gli ebrei fecero tre guerre contro l'occupazione romana le cosiddette guerre giudaiche. La prima guerra giudaica ci è stata raccontata da un ebreo romanizzato che è Flavio Giuseppe ed era la guerra che ci fu nel 70 d.C., quindi parliamo di una quarantina di anni dopo, eh, dopo diciamo, la, la, la presenza di Gesù, Guerra che si svolse al tempo dell'imperatore Vespasiano e condotta dal figlio Tito. Ora, voi sapete che nel 70 d.C. l'impero romano era al culmine della sua potenza, quindi governava tutte quante le regioni del Mediterraneo e non solo. Nel 70 d.C. Eh, dei gruppi eh, eh, di, diciamo dei gruppi delle fazioni di ebrei mh, a, cominciarono perché non, non tutti ma dei gruppi di ebrei armati presero diciamo la direzione e iniziarono questa guerra di liberazione contro i romani era evidentemente una guerra giusta dal punto di vista dei principi, delle, delle intenzioni ma era un'idea era una guerra che andava assolutamente condannata dal punto di vista di un'etica della responsabilità. Tant'è vero che portò alla totale rovina di Israele, perché i Romani, dopo tre anni di guerra, distrussero tutta quanta Gerusalemme, distrussero il Tempio, distrussero le mura, quindi tutto. E, ci fu, e poi ci fu la diaspora, cominciò la diaspora. Quindi fu una guerra rovinosa, Ecco, qui è interessante notare che questo tentativo del popolo ebraico di liberarsi del popolo romano avvenne con una sorta di fanatismo ispirato proprio dalla religione, ispirato dall'idea eh, dall del Messia che ti libera, però non il Messia inteso in senso cristiano, ma il Messia che ti libera in senso proprio militare e politico eh, di chi ti opprime. E riporta Israele alle grandi glorie. Ecco, questa, diciamo, velleitaria, in, questa, questa intenzione, nonostante fosse buona nel senso che perseguiva la libertà politica del popolo di Israele, era velleitaria e si è rivelata catastrofica no? per il popolo israeliano. Quindi in questo caso abbiamo un esempio molto evidente di... Una guerra fatta con intenzioni buone, ma al tempo stesso con conseguenze catastrofiche rovinose che non ha tenuto conto di un'etica della responsabilità. C'erano a quel tempo gli ebrei responsabili che dicevano guardate non facciamo cose assurde, ma vennero combattuti da chi poi prevalse nel loro schieramento. E ora facciamo un esempio di una guerra che Poté, avrebbe dovuto essere portata avanti con, perché aveva le migliori intenzioni e che invece eh, venne a, eh, fu una guerra mancata, non venne, eh, mh, non venne condotta. E qui l'etica della responsabilità gioca al contrario. Cioè se si fosse stati più responsabili si sarebbe fatta questa guerra. Perché questa guerra avrebbe evitato una catastrofe che è stata la più grande catastrofe bellica che, mia, che mai sia accaduta nella storia dell'umanità. A che cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo a un episodio che è poco conosciuto, direi quasi per niente, ma con un episodio reale e documentato, ed è che è il seguente. Quando Hitler andò al potere nel 1933, il Capo della Polonia, che era un altro dittatore come Hitler, anche se mh, mh, diciamo, poi diverso nel, diciamo, nel, nel, nel modo di, di essere, che era il Pildudski, eh, prevedendo che una Germania eh, in mano a Hitler avrebbe potuto attaccare la Polonia, propose ai francesi un attacco congiunto da est, ovvero da parte dei polacchi, e da ovest, da parte dei francesi, alla Germania. Cioè nel 1933. Perché propose questo attacco? Lo propose perché la Germania nel 1933 ancora, era larga, eh, ancora penava le condizioni di Versailles, della, quindi della fine della Prima Guerra Mondiale. E queste condizioni avevano stabilito, tra le altre cose, che la Germania potesse avere un esercito di soli 100.000 uomini, che non era un esercito particolarmente grande, e un esercito, tra l'altro, che non poteva, eh, per esempio, eh, che, non, che non poteva avere nemmeno anche tutti gli armamenti necessari per poter diventare un esercito pericoloso. Quindi, attaccare la Germania nel 1933 era una cosa fattibile, fattibile dalla Polonia e dalla Francia insieme. No? La Germania attaccata su due fronti probabilmente sarebbe crollata, il nazionalsocialismo sarebbe stato represso mh, e poi eh, non sappiamo bene quali sarebbero stati gli sviluppi, ma sicuramente si sarebbero riaperti i giochi, no? perché quando Hitler andò al potere non aveva ancora eh, diciamo, eh, realizzato pienamente tutto quanto quello che lui voleva e tantomeno una potenza militare che poi nel 1938 già era diventata la potenza militare maggiore in Europa. Ecco, in questo caso dobbiamo dire che per senso di responsabilità era necessario fare una guerra. La guerra è chiaro che è, è, è qualcosa che tutti quanti non vorremmo fare, però la responsabilità ci può far scegliere anche di fare una guerra, quando questa guerra è necessaria, per evitare, come è stato in questo caso, una, non soltanto a una nazione di essere invasa, che tanto già basterebbe, ma, avrebbe, ma di evitare una catastrofe più generale. Voi sapete che durante la Seconda Guerra Mondiale ci sono stati circa 55 milioni di morti. 55 milioni di morti. Una guerra fatta nel 1933 avrebbe sicuramente avuto dei morti, ma avrebbe evitato tutta quella catastrofe che c'è stata dopo con tutte quante le conseguenze. Compreso poi tra l'altro lo sterminio degli ebrei che venne messo in atto. Quindi... Vedete che quando noi analizziamo anche la guerra è bene applicare i due principi, quello della convinzione e quello della, eh, le due etiche, della convinzione e della responsabilità, perché ci possono guidare a dire, prendere le decisioni più eh, oculate e anche, e anche a esprimere valutazioni più accurate, più attendibili, più sagge. Eh, sulle guerre che vediamo scoppiare, sulle guerre che, che possono anche essere guerre in corso. Ora ci torniamo. Ora, però, dobbiamo chiarire una cosa. Quando parliamo di guerra animata da buone intenzioni, dobbiamo ricordarci che le buone intenzioni possono essere forviate. No? E... Io vi dico soltanto due cose che possono chiarire meglio questa cosa. Anzitutto, spesso le buone intenzioni sono proposte dai governanti al proprio popolo attraverso la propaganda. Quindi dobbiamo stare attenti a mantenere la nostra capacità di giudizio e di critica, perché chiaramente ogni governo che va in guerra tende a dire al di là poi dell'obiettività delle cose, al di là dell'oggettività delle cose, tende a dire che il futuro nemico è, è rappresentato da uno Stato eh, che eh, vuole dominare, da uno Stato che è pericoloso. No? Si tende a mettere paura al proprio popolo, anche quando questo non è vero. Questo per esempio lo fecero i nazisti tedeschi per eh, convincere i tedeschi a fare la guerra eh, la propaganda tra l'altro eh, diceva eh, Goering eh, si, si basa sulla ripetizione Goering diceva se, se si dice una bugia mille volte diventa una verità no? alla fine diventa un, una cosa ovvia anche se è una cosa assurda quindi la propaganda tende a farci credere che ci sono buone intenzioni laddove non ci sono. Quindi questo però è, non ci esime della nostra responsabilità, cioè noi non dobbiamo eh, troppo facilmente dire e eh, va bene, sono stato forviato dalla propaganda, perché io posso fare qualcosa di quello che la propaganda mi dice, tanto più quando la propaganda mi parla di guerra, mi vuole convincere che una guerra è giusta. L'opinione deve essere mia, personale. La posso discutere con gli altri, posso leggere, informarmi, ma io debbo farmi una mia opinione. Non mi posso lasciar guidare come una pecora dal pastore che mi porta dove vuole lui. In questo caso un cattivo pastore, non un buon pastore. Poi c'è un'altra cosa importante. Io ho detto una guerra difensiva è una guerra... Che eh, per definizione no, ci appare come una guerra almeno animata eh, che può essere animata da un'etica della convinzione, un'etica della giusta, del, di un giusto scopo. No? Mi difendo da un aggressore. Però attenzione, perché non sempre le cose sono chiare e la palissiane come eh, po potremmo sperare che fossero. A volte i problemi sono più complicati. Cosa voglio dire? Esiste anche la guerra preventiva. Tut in tutta la storia dell'umanità sono esistite delle guerre preventive. A volte lo stesso concetto di guerra preventiva è frutto della propaganda. Quindi si fa credere che un altro Stato è in procinto di attaccarci. Questo non è vero e serve per giustificare l'aggressione dello Stato che fa propaganda. Ma altre volte si sono verificate guerre effettivamente difensive gli uno stesso generale americano non molto tempo fa eh, ha detto che loro si stavano preparando per delle guerre ehm, preventive e precauzionali c'era pure questa differenza perché diceva eh, la guerra preventiva si fa verso uno Stato che sta, che, che in, che, la cui, il cui attacco nei tuoi confronti è imminente. La guerra precauzionale si fa verso uno Stato che non sta per attaccarti ma che, avendo il tempo e modo di farlo, poi sicuramente lo farà, o molto probabilmente lo farà. Quindi... Se ne parla apertamente, eh? diciamo, da un... tutte le superpotenze parlano di guerre preventive. Ora, la guerra preventiva, se vera, eh, diventa una forma di difesa. Cioè, se io so che l'altro mi attaccherà o che l'altro mi può minacciare, che l'altro si può mettere in una condizione come di puntarmi la, la pistola alla tempia, cerco di liberarmi di questo tipo di situazione, no? perché qualsiasi Stato, al di là che sia retto da una dittatura o da una democrazia, eh, non ha eh, diciamo, interesse, desiderio di mh, vedersi diciamo, sopraffare da un altro Stato. Da questo punto di vista dovremmo cominciare a vedere i rapporti tra gli Stati indipendentemente dai regimi che li guidano che siano regimi democratici, pseudodemocratici, autoritari, perché comunque ogni Stato vuole la sua indipendenza e vuole, diciamo, evitare di essere sopraffatto dagli altri. Questo lo fanno gli Stati dittatoriali, ma lo fanno anche gli Stati democratici. Ora, dovremmo quindi dare uno sguardo realistico ai rapporti fra gli Stati. Dovremmo sapere che gli Stati funzionano in un certo modo e eh, che le superpotenze funzionano in un certo modo allora se una superpotenza eh, teme che uno stato diventi una eh, che uno stato teme che uno stato si lei militarmente con un'altra superpotenza e quindi possa diventare un trampolino di lancio per dei missili lanciati contro di esso, quello Stato può decidere di fare una guerra preventiva. Ed è proprio quello che è successo nell'ultima guerra, quella ancora in corso, tra Ucraina e Russia. Quando noi valutiamo una guerra questa guerra e quindi arriviamo al presente e a quello che noi possiamo fare, non basta dire la Russia ha aggredito l'Ucraina, questo è ovvio, non, questo, vuol dire, questo è il dato di partenza. Dobbiamo vedere, come dicevo prima, quali sono le cause di questa guerra e quali sono gli sviluppi che ha portato nel presente e nel futuro. Se noi non vediamo tutto, se noi ci rivediamo una fotografia e non vediamo tutto il film, non capiamo niente, è come se voi accendete la televisione, guardate una scena di qualche secondo ed esprimete un giudizio su quello che sta accadendo, no? E casomai vedete qualcuno che sta sparando a un altro e dite quello è cattivo, però, se aveste visto quello che succedeva prima, avreste potuto rendervi conto che quella casomai era una sorta di legittima difesa o che che era un modo di, di, di preservarsi no? di, di garantire la propria vita quindi è importante vedere anche i fotogrammi che hanno preceduto quello che io vedo come una fotografia non posso giudicare una guerra da una fotografia mm. x attacca y perché non sono in grado di capire niente questo è molto importante e, e allora, per capire meglio che cosa è successo anche tra Russia e Ucraina, dobbiamo quindi precisare e ricordare, ma molti di voi ormai saranno informati su questo, io cercherò di darvi qualche informazione in più rispetto a quella che girano, che qualche volta in televisione, perché le sette televisioni nazionali che abbiamo sono tutte quante eh, fanno un coro all'unisono, no? E solo qualche volta c'è qualche persona che cerca di dare una versione diversa, però diciamo, è estremamente prevalente, dominante la versione, della, eh, la versione diciamo, che la Russia è, è, è la cattiva, l'Ucraina è la buona e, e noi dobbiamo aiutare eh, i buoni insieme agli americani. Ora, la prima cosa da dire è che, come già accennavo prima una for, una ucraina un, eh, che entra nella nato significa un'Ucraina che entra in una alleanza militare è diverso entrare dalla nato dall'entrare nell'unione europea no? anche se ora l'unione europea sembra anche un'unione militare da come dagli ultimi sviluppi che ha preso però l'unione europea tradizionalmente non si è occupata, si è occupata di, di economia, si è occupata di, di trattati commerciali, si è occupata di, di leggi per la qualità dei prodotti, eccetera, eccetera. Ebbene, un conto entrare nella Nato, un conto entrare nell'Unione Europea. La Nato non è una ONG, cioè non è che ha, la, la Nato non è emergency, la Nato è, è un'organizzazione eh, militare che quindi esiste per fare la guerra. È chiaro che la Nato dice noi la guerra la facciamo a scopo difensivo. Questo è chiaro, non è che dice noi vogliamo conquistare il mondo, no? Però è un'organizzazione militare che detiene armi nucleari. Ora, se l'Ucraina entra nella Nato, significa, questo significherebbe, potrebbe significare, che i missili della Nato sarebbero molto vicini a centri nevraldici della Russia questo ovviamente non sta bene non a Putin, questo non sta bene alla Russia, ai russi nessun popolo vuole i paesi nessun popolo vuole i missili puntati contro di lui tanto più se poi sono missili atomici che quindi non risparmierebbero nessuno questo Prima considerazione. Voi immaginate che il Canada, a un certo punto, facciamo così, un film di fantapolitica, il Canada a un certo punto si fosse alleati, volesse allearsi con la Russia ed entrare in un'organizzazione, in, in un patto militare insieme alla Russia. E che quindi poi la Russia a quel punto potesse messere, mettere i propri missili, Nucleari sul confine canadese puntati su Washington, New York, San Francisco, eccetera. Secondo voi, gli Stati Uniti che cosa farebbero? Aspetterebbero che il Canada entrasse nella Russia? Quindi stipulasse questo trattato di reciproca alleanza eh, eh, basata anche sulla forza atomica? Ma indubbiamente no. Invaderebbero subito la Russia, la, il Canada immediatamente per impedirgli di fare questa cosa. Per questo, vi dicevo prima, certe scelte non dipendono dal dittatore o dal presidente democratico che sta al comando. Sono scelte che dipendono da una logica di sicurezza che attuano le superpotenze. Se al posto di Putin ci fosse stato eh, Gorbachev sarebbe stata la stessa cosa. Tant'è vero tanto è vero che quando si sciolse l'unione sovietica Gorbachev si fece promettere eh, dagli americani che non avrebbero inglobato nella Nato tutti quanti gli stati diciamo a ovest della Russia e che facevano prima parte della o della federazione russa o del patto di Varsavia e gli americani Dissero di sì, si impegnarono, solo che l'ingenuità di Gorbachev fu, fu di farli impegnare verbalmente. In seguito gli americani hanno fatto esattamente il contrario, hanno inglobato insieme agli europei, perché nella Nato poi almeno formalmente si decide all'unanimità, hanno inglobato tutti quanti questi paesi, salvo la Bielorussia e l'Ucraina. Diciamo, non c'è stato un rispetto dei patti che erano stati fatti, seppur verbalmente. Perché Gorbachev non voleva che questi paesi entrassero nella Nato? Perché appunto la Nato è un'alleanza militare che fino ad allora aveva svolto un ruolo soprattutto antirusso e che continua a svolgere ancora oggi. Allora, siccome poi si può pensare che alcune delle cose che dicono siano così, delle mie opinioni, mh, delle mie opinioni eh, dettate da, eh, una, da mancanza di informazioni oppure da uno spirito a aprioristicamente anti-americano e anti-NATO, voglio soltanto leggervi alcuni passi di un documento che è stato scritto dalla RAND Corporation. La RAND Corporation è una corporation eh, di studi che comprende 1500 persone americana e ehm, ha, ha scritto, questa, questa istituzione, ha scritto un rapporto nel, eh, nel 2019 per l'esercito americano. Quindi 2019 stiamo parlando di tre anni fa. Questo rapporto è stato commissionato, commissionato dall'esercito degli Stati Uniti. Allora questo, questi sono quindi 1500 teste pensanti che cercano di eh, suggerire a di questo documento che ho qua che cercano di suggerire al governo degli Stati Uniti le migliori strategie per sfibrare, per sfiancare, per indebolire, per logorare chi? La Russia. Questo nel 2019. Ora, è un documento è un, non troppo lungo, ma non me lo leggo tutto perché non ci avremo il tempo, ma vi leggo soltanto alcuni passi che traduco dall'inglese. Allora... Quest questi sono i suggerimenti su cosa fare contro la Russia. Qui si vede l'atteggiamento aggressivo di uno Stato nei confronti di un altro. Primo suggerimento, la Russia, dunque, eh, espandere la produzione di energia da parte degli Stati Uniti, quindi produzione di petrolio, di gas, eh, andrebbe a stressare l'economia della Russia limitando il suo budget governativo e quindi per estensione la sua spesa militare. Perché se io produco più petrolio, e più gas, scende eh, il prezzo di questi combustibili, quindi scende a livello internazionale, scende anche a livello anche per la Russia e quindi la Russia incassa di meno. Ma la Russia la, eh, sopra, eh, esporta soprattutto gas. Quindi eh, per la Russia il peso sarebbe molto maggiore di quello che sarebbe per gli Stati Uniti questo è un primo suggerimento no, che davano ora sentite quest'altro imporre sanzioni eh, commerciali e di tipo finanziario nel 2019 dobbiamo imporre sanzioni finanziarie e commerciali ciò anche andrebbe probabilmente a degradare l'economia russa Specialmente se tali sanzioni sono, gene, so, so, comprendono tante cose e sono multilaterali. Sì, multilaterali significa non fatte soltanto da noi, ma anche dagli altri, cioè dagli europei. Pertanto la loro efficacia dipende sulla volontà di altri paesi di unirsi a questo processo. No? Questo fare sanzioni. Ehm, eh, facendo sanzioni ehm, si andrei, dunque facendo sanzioni ma le sanzioni scus mi, scusatemi ma le sanzioni eh, avrebbero dei costi dipende, dip che dipenderebbero dalla, dalla loro severità è chiaro che le sanzioni danneggiano anche chi li fa e noi eh, siamo le prime vittime di queste sanzioni infatti le sanzioni che sono state fatte alla Russia hanno danneggiato noi insieme alla Russia meno gli americani molto meno gli americani e qui incrementare la possibilità dell'Europa di importare gas da altri fornitori in, in, al posto della Russia ciò potrebbe estenuare sfibrare la Russia e attenuare la, dipende, eh, la, la dipendenza energetica dell'Europa dalla Russia L'Europa si sta muovendo in questa direzione eh, costruendo impianti di rigasificazione, del gas liquid, di rigasificazione del gas liquido e questo è quello che poi è successo. Era stato programmato nel 2019. Quindi dobbiamo arrivare a fare questo. A questo punto è chiaro che la guerra in Ucraina è servita non soltanto per indebolire la Russia, per sfibrare, come viene detto, tra l'altro per sfiancare, come von Clausewitz nel suo famoso trattato sulla guerra, parla anche della strategia di sfiancare il nemico, no? Ma eh, la guerra in Ucraina ha giustificato e ha portato no, a un incremento sempre progressivo delle sanzioni e poi ha portato anche a... Volgere, diciamo, eh, eh, avvolgere l'Europa verso rifornimenti energetici di gas dagli Stati Uniti. Leggo soltanto l'ultimo punto, ma i punti sono tanti perché vedete che è un documento che cioè, contiene varie pagine. L'ultimo punto dice dare armi letali all'Ucraina. Questo sfrutterebbe il più grande punto di vulnerabilità esterna della Russia. Ma eh, ciò, dovrebbe, eh, ciò dovrebbe essere attentamente calibrato per incrementare i costi che subirebbe la Russia per sostenere il suo impegno a esistere. E infatti Uh, I russi hanno detto non vogliamo un'Ucraina che, che appartenga alla Nato perché sentiamo minacciata la nostra possibilità di esistere. Quando si dice possibilità di esistere si intende non soltanto la possibilità di essere cancellati con una guerra, ma significa anche di esistere come paese autonomo che può fare le sue scelte indipendentemente. Eh, in qua, insomma per quanto è possibile dalla volontà altrui perché quando tu sei minacciato troppo da vicino poi anche le tue scelte vengono condizionate però qui si parla chiaro e tondo dare armi letali letali all'Ucraina perché così la, eh, noi possiamo incrementare il costo della Russia per sostenere il suo impegno a esistere poi aggiungono: dobbiamo stare attenti a non provocare un conflitto molto più vasto perché, che poi, comunque, la Russia, per ragioni di prossimità, avrebbe significativi vantaggi. Poi è stata fatta la guerra. Allora, qui abbiamo tutta quanta una serie quindi, di suggerimenti, pagina dopo pagina, che prendono in considerazione anche, ma, ma, ma cose di ogni tipo. Uh, eh, cose che, alcune di queste delle altre cose poi sono alcune di queste so, che io ora vi elenco ma solo alcune sono considerate non da seguire cioè con, mh, prese analizzate ma non molto promettenti tipo incrementare il supporto ai ribelli siriani promuovere una eh, liberalizzazione in Bielorussia e poi ehm, rovesciare la trasmizia hanno considerato tutto eh, diminuire la fede nel sistema elettorale russo eh, poi eh, incoraggiare le proteste interne alla Russia eh, minare l'immagine della Russia all'estero no? e poi eh, una serie di suggerimenti eh, militari di cui quello che viene visto più promettente è riposizionare i bombardieri strategici in modo, entro un facile raggio d'azione con eh, i target strategici russi, i bombardieri strategici. Eh, sviluppo di eh, armi tattiche nucleari, sviluppo e dispiegamento, e dispiegamento di armi tattiche nucleari in località europee e asiatiche. Questo potrebbe aumentare la paura della Russia. Al punto da aumentare significativamente gli investimenti delle sue difese aeree loro vogliono attraverso questo tipo di impegno militare anche eh, esaurire le possibilità economiche della russia e via dicendo ora questo documento che voi potete trovare su internet che chi non è che ha avuto fonti segredi, segrete della rand corporation eh, quindi la dice lunga su ciò che è successo prima della guerra in, in Ucraina. Allora la Russia aveva detto più volte, aveva detto c'è una linea rossa, non superate quella linea, non superatela, non superatela. Però questo purtroppo non è successo e adesso l'Ucraina si trova impelagata in questa guerra facendo quella che gli specialisti di geopolitica chiamano guerra per procura. Il popolo ucraino si è trovato a fare una guerra per conto degli americani che, come ben sapete, non vogliono che nemmeno un... ci sia un morto americano, no? Perché si ricordano bene di cosa significava quando già ai tempi della guerra del Vietnam e anche dopo, con altre guerre, ma soprattutto con quelle del Vietnam, venivano queste bare no? dei soldati americani e l'impatto che avevano sulla popolazione. Per cui hanno trovato un popolo che fa la guerra per loro. Un leader che è Zelensky, che mm, fondamentalmente eh, esegue quello che loro, eh, i loro piani, che si fa da mediatore fra eh, i piani eh, americani e, eh, e e questa situazione e questa guerra alla Russia. Ora, la guerra alla Russia è complessa. La guerra tra Russia e Ucraina, io dico guerra alla Russia perché è nata proprio perché doveva eh, la Russia essere coinvolta in questa guerra. Se non l'avesse fatto l'Ucraina sarebbe entrata nato per cui la Russia è stata messa in una condizione tale per cui ogni scelta sarebbe stata negativa per la Russia, ogni scelta. Perché se non faceva nulla l'Ucraina entrava nella Nato con annessi e connessi. Tra l'altro l'Ucraina è un paese che ha contese territoriali con la Russia e la Nato prevede che se un paese ha scontri militari con un altro paese, la Nato nel suo insieme interviene. Fare entrare nella Nato un paese che ha contese territoriali, cioè il Donbass e la Crimea, era quindi estremamente pericoloso. Quindi o la Russia accettava la NATO alle porte oppure la Russia invadeva l'Ucraina. E in entrambi i casi sarebbe stata una scelta negativa per la Russia. Però, come dire, quello che bisogna ricordare è che prima che la Russia invadesse l'Ucraina, l'Ucraina inv e la NATO hanno invaso lo spazio di sicurezza della Russia. Se tu invadi lo spazio di sicurezza di un altro paese, l'altro paese è, è, è spinto a prendere delle contromisure. Quando le contromisure diplomatiche non sono sufficienti, le contromisure diventano oh, militari. Quindi questo per, eh, per chiarire questo aspetto della guerra in Ucraina, che a mio parere noi dovremmo giudicare senza pregiudizi ideologici ma né, né pregiudizi ideologici uh, come dire uh, pregiudizi anti americani ma nemmeno pregiudizi ideologici fomentati dalla propaganda anti russi dovremmo cercare di ragionare come menti pensanti il più serenamente possibile ora finché quindi è stato detto che la guerra dell'Ucraina con la Russia era giusta perché l'Ucraina doveva mantenere la propria indipendenza e non essere sopraffatta dal dominio russo. È stato detto che la Russia avrebbe voluto conquistare tutta l'Ucraina e dove l'Ucraina avrebbe conquistato anche gli altri paesi che stavano a ovest dell'Ucraina. Questa è un'assurdità perché per affinché la Russia potesse minare a un progetto del genere avrebbe dovuto avere una potenza economica e militare ma in senso convenzionale molto più grande di quella che si può permettere, tant'è che si vede che è in difficoltà anche con l'Ucraina. Ma siccome i russi non sono stupidi, lo sapevano anche prima, non era quella evidentemente l'intenzione. No, L'intenzione era quella di bloccare l'entrata dell'Ucraina nella NATO. E devo dire che da questo punto di vista probabilmente ci sono riusciti, perché far entrare nella NATO un paese che è in guerra con la Russia diventa un po' più problematico che farla entrare quando invece in guerra non ci stava. Quindi queste considerazioni. Ora. Va considerato. Ora dobbiamo andare avanti però, perché tra le giustificazioni di questo è stato anche detto che l'Ucraina è un paese democratico e quindi che questa guerra dell'Ucraina con la Russia è un paese della democrazia contro la dittatura. Indubbiamente, la situazione democratica in Russia non è una, una, una situazione, come dire, desiderabile. Noi sappiamo benissimo cos'è il regime russo sappiamo benissimo che non è un regime democratico però è per questo democratica l'Ucraina io vi riporto alcuni dati dunque in Ucraina c'era un partito comunista che era il partito comunista d'Ucraina che alle elezioni del 2012 aveva preso il 12% nel 2014 subito dopo il colpo di stato fomentato sempre dagli Stati Uniti questo partito è stato messo fuori legge. Cioè è stato messo fuori legge un partito che prendeva il 12% dei consensi. Ma è democratico questo? Ma sarebbe stato democratico se eh, lo Stato italiano, se un governo italiano avesse messo fuori legge il Partito Comunista Italiano? Tutti quanti gli edifici, i fondi sono stati sequestrati. E questa cosa è stata confermata nel 2002, quindi nuovamente e definitivamente messo al bando il Partito Comunista d'Ucraina. Dopodiché, non contenti di ciò, il governo Zelensky ha messo fuori legge i seguenti partiti. Il Partito per la Vita, tutti, sono tutti quanti partiti che hanno un eh, partito di opposizione, messi fuori legge. Partito per la Vita. Unione pan-Ucraina, patria, blocco d'opposizione, partito di Sharii, scia, scia, opposizione di sinistra, unione delle forze di sinistra, partito socialista progressista ucraino, partito socialista dell'Ucraina, socialisti, blocco vali di e eh, blocco Cioè sono stati messi in fuori legge altri dieci partiti Col Partito Comunista 11 partiti, fuori legge. È rimasto come unico partito d'opposizione il partito di estrema destra Svodoba, che quindi è un partito sì, di opposizione, ma che appartiene fondamentalmente a quel tipo di eh, schieramento. Se ciò, come se ciò non bastasse, sapete già che il, il, il battaglione Azov, che, che è questo, diciamo, questa forza militare nazista è stato integrato nella Guardia Nazionale Ucraina quindi integrato ufficialmente all'interno della Guardia Nazionale e vale la pena di ricordare che il famigerato battaglione Azov non è il, la sola formazione nazista che c'è in Ucraina ma ci sono anche Haidar, Donbass Dnieper I Dnieper II e queste formazioni sono finanziate da un oligarca che si chiama Kolomoisky che è il presidente della maggiore banca ucraina, la Privatbank, proprietario dell'emittente televisiva 1 più 1 che ha trasmesso, indovinate un po' quale programma ha puntate, quale serie televisiva, servitore del popolo, in cui Zelensky interpretava la parte di presidente dell'Ucraina. Libertà d'espressione? Il governo ha privato dei, delle licenze di trasmissione, tre canali chi televisivi chiusi, e poi ha fatto chiudere un giornale che si chiamava Kiev Post. Ora, questo per quanto riguarda diciamo anche la democrazia del, uh, diciamo del, dello Stato ucraino considerate che oltre agli interventi fatti direttamente dallo Stato ucraino tutte queste bande eh, naziste hanno potuto muoversi con estrema libertà terrorizzando tutti quanti i dissidenti purtroppo a noi fanno vedere gli ucraini come un blocco unico tutti quanti uniti intorno a Zelensky ma io francamente nutro qualche dubbio che le cose siano così, anche in conseguenza delle conseguenze che sono nate a seguito di questa scelta eh, di mh, provocare la Russia. Perché le conseguenze quali sono? Abbiamo 6 milioni di cittadini ucraini che sono fuggiti dal paese, più di 8 sono sfollati dentro i confini del paese. Decine se, non se decine di migliaia di morti per, e, e ancora di più quelli gravemente feriti l'economia è, è al totale sfascio quando la ricostruzione avverrà avverrà grazie a un debito spaventoso che dovrà contrarre l'Ucraina che quindi diventerà dipendente dai creditori e il funzionamento attuale dell'Ucraina si basa soltanto sugli aiuti esterni perché l'Ucraina Ucra, è già in default questo ti mette in gioco l'etica della responsabilità. Cioè è responsabile un governo che porta pro la propria nazione a questa catastrofe? Sarebbe stato irresponsabile anche se i motivi fossero stati giusti. E I motivi non sono giusti perché si è andati a provocare uno stato confinante ma perché l'ucraina non poteva essere neutrale non c'erano motivi per cui non potesse esserlo la russia non ha interesse a invadere l'ucraina c'è stata costretta l'ha fatta quando l'hanno costretta la russia infatti ha avuto tutto da perdere da questa, da questa invasione dell'ucraina allora eh, quello che voglio dire è che in questo caso Mm, come dicevo, non, una guerra del genere non è giustificata né in termini di principi, ma ne nemmeno tanto meno in termini di responsabilità. Un po', un, dei leader responsabili non portano il proprio paese verso questa catastrofe. Ma purtroppo poi l'etica di responsabilità ci porta a parlare anche di altre conseguenze, perché ci sono conseguenze che riguardano non soltanto l'Ucraina, ma riguardano anche noi. La prima è che a seguito del, eh, dell'aumento del prezzo del gas, eh, noi abbiamo un'inflazione a due cifre che non c'era da decenni. E l'inflazione così elevata colpisce tutto i ceti più bassi, colpisce i pensionati, colpisce le persone che, vi, che, che hanno uno stipendio che non possono compensare con aumenti facili. Quindi colpisce soprattutto i poveri della nostra nazione. La seconda conseguenza eh, consiste nel fatto che la battaglia per... La vera battaglia che andava condotta, che andrebbe condotta, quella per, contro il riscaldamento climatico, adesso è passata in, in secondo ordine, si riparla nuovamente di carbone, per non parlare poi anche della rivalutazione delle centrali nucleari. In quel caso non, abbiamo, non è quella la, la, la responsabile della causa del riscaldamento globale, ma è causa di un inquinamento. Che della nostra terra e che durerà per migliaia di anni e che non sapremo come potranno gestire le future generazioni e poi c'è una terza conseguenza possibile purtroppo i, diciamo, questi insipienti per usare un eufemismo dei governanti dell'Europa si sono accodati eh, a questa volontà degli Stati Uniti e eh, non soltanto esponendo l'Europa a queste conseguenze economiche della guerra, ma esponendo eh, l'Europa a una conseguenza molto più grave, cioè quella di una guerra, di una terza guerra mondiale. Voi avete visto come Zelensky non ha nessuno scrupolo. A volere la terza guerra mondiale l'ha ripetuto tante volte che vuole il coinvolgimento diretto della nato che inevitabilmente sarebbe avrebbe portato a una terza guerra mondiale ha detto anche tanto la terza guerra mondiale già c'è no quindi come dire venite ma una terza guerra mondiale che non è da escludere potrebbe potrebbe diventare una guerra atomica e quindi potrebbe avere quella che siete chiamata Euroscima. Dopo Hiroshima rischieremo di avere Euroscima. E devo dire che poi la Nato, visto eh, da chi è guidata, da uno che si chiama Stoltenberg, forse il nome non è del tutto casuale, eh, rischia di... Con rischia di condurci effettivamente verso questa euroscima. Ora sappiamo benissimo che né i russi né gli americani vogliono la guerra atomica. Però quando si comincia una guerra si sa come si comincia, non si sa bene mai come si finisce, soprattutto una guerra fra superpotenze. La guerra lo diceva anche proprio von Klauschwitz, il teorico della guerra tedesco, è qualche cosa in cui la fortuna, il, la, la casualità gioca, l'imprevedibile gioca un grande ruolo, un grandissimo ruolo. Sia gli americani che i russi che i cinesi hanno degli studiosi che fanno le, i, giochi, i star game, eh, scusate, war games, cioè vanno a vedere quali possono essere gli sviluppi di escalation belliche fra le superpotenze. Vanno a vedere queste, questi possibili sviluppi. Questi possibili sviluppi diversi si concludono con una guerra atomica. Una guerra atomica che nasce come esito non voluto, non programmato, ma per processi che possono sfuggire di mano vi faccio soltanto un esempio in una guerra prima che in una guerra diciamo come queste tra superpotenze prima di ricorrere all'atomica si ricorrerebbe a delle dalle cyber, cyber armi quindi una guerra cibernetica a che cosa mira mira a accecare in qualche modo l'avversario no? a distruggere le sue capacità di comunicazione quando la, quando uno Stato in guerra non sa più bene come eh, vedere e come trasmettere le proprie, le, proprie, diciamo, le proprie comunicazioni, vedere il quadro della situazione e trasmettere le comunicazioni che possono affrontare il nemico, può essere tentato a dare il colpo per primo. Quindi, queste cose sono state studiate e, e quindi sappiamo che una guerra atomica può nascere eh, al di là delle intenzioni iniziali. Non per errore nel senso che uno per sbaglio spinge il bottone rosso, ma per un'escalation in cui si ha paura che lo faccia prima l'altro o che l'altro lo stia per fare. Queste sono cose che sono state studiate sia dai team americani, che dai team russi, che dai team cinesi. Allora, se vogliamo essere saggi, dobbiamo evitare questo tipo di guerre. Noi dobbiamo fermarci prima. Purtroppo l'Italia non sta svolgendo un ruolo diplomatico, come non lo stanno svolgendo nemmeno gli altri paesi europei, e purtroppo, anzi, stiamo rincarando la dose pensando di poter vincere militarmente la Russia, cosa che non avverrà, perché la Russia non accetterà mai di vincere, di, di scusate, non accetterà mai di perdere. E pertanto andiamo avanti prolungando una guerra che ha tutti questi pericoli. Considerate un'altra cosa, il prossimo nemico che si profila all'orizzonte dell'Occidente è la Cina, soprattutto degli Stati Uniti. Per cui fra un po' di tempo vedrete che cominceranno delle tensioni nel mar cinese, del mar cinese ehm, eh, meridionale. Queste tensioni nel mar cinese Meridionale potrebbero portare a una guerra tra, eh, tra gli Stati Uniti e Cina. Non è un fatto fantascientifico. Diversi analisti mondiali del più alto calibro Stanno temendo e prevedendo questo tipo di esito del conflitto che si sta maturando tra Stati Uniti e Cina. È un conflitto che nasce eh, perché la Cina diventa sempre più forte dal punto di vista economico e pertanto può diventare sempre più forte dal punto di vista militare. E gli Stati Uniti non accettano di poter recedere dalle posizioni che avevano prima. Se la Cina non rinuncia a un, suo, a un ruolo internazionale commisurato alle, alla potenza attuale e gli Stati Uniti non rinunciano alle posizioni già acquisite, l'unica soluzione è la guerra. Speriamo che ciò non accada. Però nel frattempo noi che cosa facciamo? Noi, per esempio, qui in Italia, come cittadini italiani, cosa possiamo fare? Io credo che le cose da fare sono due. La prima è quella di avviare tutte quante le azioni diplomatiche che possono portare a uh, un colloquio con, uh, con i russi, eh, a favorire colloqui fra russi e ucraini e americani e, uh, e pertanto diciamo a eh, a puntare almeno per il momento a un cessato il fuoco per poi arrivare a un armistizio e, e a una pace che, naturalmente, non, può, non potrà essere quella del ritiro, eh, diciamo, incondizionato della Russia dai terreni russofoni eh, del Donbass e, e, e della Crimea. Tra l'altro, voi sapete che è un'altra responsabilità del governo ucraino è stato quello di proibire il russo nelle scuole, in zone dove il russo è la lingua nettamente prevalente. Nettamente prevalente no? Allora, visto e considerato che noi diamo la possibilità agli altoatesini di parlare tedesco nelle scuole, dobbiamo anche dire che non possiamo che condannare fermamente il fatto che il governo ucraino vieti il russo in scuole dove la maggior parte della popolazione è russa. Quindi la prima cosa da fare è avviare questo, eh, questo programma di eh, incontri diplomatici che mirino a frenare questa guerra. La seconda cosa da fare è smetterla di fare sanzioni a, alla Russia. Le sanzioni della Russia sono un atto ostile che eh, danneggiano la Russia come danneggiano noi. Queste sanzioni stanno danneggiando noi come la Russia. C'è un libro molto bello che scrisse uh, John Maynard Keynes, che sono le conseguenze economiche della pace. Lui l'ha scritto, è un economista, uno dei più grandi economisti del Novecento, l'ha scritto nel 1919. Allora vennero fatte sanzioni contro la Russia, che... Quindi venne eh, i governi eh, per, contro la Russia perché in Russia c'era stata la rivoluzione, era andato al potere il Partito Comunista. E queste sanzioni vennero fatte per il grano, perché eh, la Russia era il più grande esportatore di grano. Quindi per boicottare l'economia della Russia vennero bloccate le importazioni di grano dalla Russia. Ma questo creò, creò grandi problemi non soltanto ai russi, ma pure agli europei e soprattutto alle fasce più povere della popolazione europea. E Infatti Keynes, che faceva parte della, diciamo, del gruppo inglese alle trattative di Versailles, che criticò l'esito di quelle trattative che poi divennero, la pace di Versailles divenne la premessa per la Seconda Guerra Mondiale, perché fu profondamente ingiusta nei confronti della Germania, ebbene Keynes dice... Basta con queste... Ed era la Russia bolscevica eh, di Lenin, disse basta con queste sanzioni, dobbiamo porre fine a queste sanzioni. Queste sanzioni danneggiano tutti. No? E poi dopo alle sanzioni si pose fine, ma era, tanto valeva porre fine eh, prima, si pose fine senza che la Russia fosse, eh, come dire, si fosse omologata agli altri paesi del, eh, politicamente agli altri paesi dell'Europa o agli Stati Uniti. Ora, questo problema delle sanzioni, eh, questo è un problema molto grande. Le sanzioni danneggiano noi come danneggiano eh, abbiamo detto, i russi, soprattutto perché aumentano l'inflazione. Questo ci spiega, anche, però vi ricordate quello che ho detto prima della Rand Corporation, no? Cioè fare in modo che gli europei facciano sanzioni contro la Russia perché dobbiamo indebolire la Russia, scritto nel 2019. Ma questo ci porta a pensare un'altra cosa, che probabilmente questa, questa guerra che è stata scatenata tra Ucraina e Russia admira un, eh, un altro obiettivo, un altro avversario. L'altro obiettivo, l'altro avversario è la Germania. Cioè, quello che noi possiamo pensare, visto le gravi conseguenze che tutta questa guerra ha avuto sull'economia dell'Europa e, su, e anzitutto su quella tedesca, è che gli Stati Uniti abbiano cercato in questo modo di dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Un colpo alla Russia, ma un colpo anche alla Germania. Perché? Perché la Germania era il più grande interlocutore economico della Russia. La Germania ha bisogno del gas russo, la Russia ha bisogno dei prodotti tecnologici tedeschi. E questo tipo di collaborazione si stava sviluppando da tempo, no? La Merkel aveva, si, era speso, si era spesa molto per portare avanti questo tipo di discorso. Ora, qui si propone un problema analogo a quello che gli Stati Uniti hanno con la Cina. Siccome gli Stati Uniti sono un paese di egemonia, Egemonia regionale in tutto il continente americano, perché lì non si può avvicinare nessuno, fin dalla dottrina Monroe. E poi tendono ad avere un'egemonia totale. Qualsiasi paese che può minacciare questa forma di imperialismo va frenato nella loro logica. E un, quello che probabilmente si tende a frenare, e dai fatti sembra abbastanza chiaro, è proprio questo asse tedesco-russo, perché in prospettiva può portare, poteva, avrebbe potuto portare allo sviluppo di una cooperazione, di, una, di, una, diciamo, mh, di un rapporto privilegiato sempre più tra Germania e Russia che avrebbe potuto mettere in crisi, in forse, l'egemonia americana. Questo è un dubbio, che do, quantomeno un dubbio che dobbiamo avere, un'ipotesi che dobbiamo fare, però ricordiamoci di una cosa, un fatto è certo, il gasdotto che eh, portava il gas dalla, dalla Russia alla Germania è stato fatto esplodere. L'esplosione di questo gasdotto non può essere stata fatta dai russi ovviamente, no? perché era nel loro interesse averlo chi è stata fatta noi sappiamo che il sottosegretario eh, di Biden eh, una signora eh, che ora non ricordo il nome vediamo qui non ce l'ho scritto però ecco sì la signora Victoria Nuland ha detto letteralmente ha detto, ha detto, ha detto qualche, poco tempo fa, in un modo o nell'altro, nell il Nord Stream 2 non andrà avanti. Perché il Nord Stream 2 chiaramente porta il gas dalla Russia alla Germania, questo asse commerciale, economico, Russia-Germania, non ci deve essere è stato fatto saltare in aria. Quindi abbiamo anche azioni militari contro la collaborazione fra Europa e Russia. E questo, appunto, è un fatto, perché finché l'aveva detto, eh, poteva essere, po si poteva dubitare che l'avessero fatto, ma eh, poi il gasdotto è stato reso inutilizzabile. Quindi, ecco, a partire da un'etica della convinzione e un'etica della responsabilità, quando ci troviamo di fronte alla guerra, dobbiamo vedere sia se i fini sono buoni e analizzarli criticamente, con un pensiero critico nostro, e a tempo stesso vedere anche questi stessi fenomeni con un'etica della responsabilità. Cioè un'etica che va a valutare le conseguenze delle scelte eh, di guerra ok io sono a questo punto arrivato a una conclusione e sono mh, vi ringrazio di avermi seguito e, e poi ci vedremo eh, la prossima lezione con un nuovo argomento e, e spero che eh, la trattazione che ho fatto sia stata per voi è interessante quindi ora possiamo andare a chiudere e vi saluto tutti quanti, buona serata